Se trovo un anonimo, il video finisce. Bella, ragazzi, volevo ricordarvi che se volete supportarmi, potete andare all'interno dell'Item Shop, nella sezione Supporta un Creatore. Inserite il codice Creatore Porto, come vedete a schermo. Accettate. Da ora, ogni volta che farete un acquisto, mi arriverà una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, senza perderci l'animo. Sfida, se elimino a tutti gli effetti Un anonimo, il video finisce ragazzuoli Ora, con anonimo io credo Che voi ben sappiate cosa intendo Praticamente nella mappa ci sono Persone che hanno dei, noni, dei nomi anonimi Per esempio questo si chiamava gangster E non so che altro, quindi era effettivamente Un non anonimo, una persona che aveva un nome Però si può mettere un'impostazione Che ti permette effettivamente di oscurare il tuo nome E quindi di uh, giocare Senza far vedere il tuo nome, e quelle persone sono Gli anonimi, quindi con anonimi intendiamo quelli Ragazzuoli, vediamo un attimo se li trovo. Questo pure ci aveva il nome Siamo a due kill allora la cosa più intelligente da fare sarebbe evitare quanto più possibile di fare kill ok Perché effettivamente cercando di fare più kill possibili Noi abbiamo sempre la possibilità ogni kill di effettivamente perdere la sfida Però a noi non interessa ragazzi Noi vogliamo vincere queste sfide o perderle effettivamente con costile Vogliamo perdere con il brio Altrimenti che stiamo facendo qui ragazzi Quindi andiamo Allora direi di prenderci un paio di ceste un paio di cure Perché io già ho finito quelle poche che avevo trovato E la situazione non è delle migliori Volevo ricordarvi ragazzi che comunque io Sto registrando questo video in live Con i ragazzi del sito viola Che mi stanno controllando Quindi se imbroglio non, non posso imbrogliare Perché tanto poi loro mi controllano E quindi dicono è eh, forte è imbrogliato Quindi, cioè, Insomma ragazzi queste sono sfide sincere Tra l'altro ragazzi vi ricordo che sul sito viola Noi giochiamo anche assieme a fortnite A code warzone hyper escape quindi mi raccomando andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a seguirci ragazzi che poi Saremo in live di solito siamo in live Nel tardo pomeriggio quindi vi aspetta Aspetto Allora, teoricamente qua ci sono altre chest, Dovrei incontrare qualche nemico, raga Potrei andare nella zona del bunker Perché credo che lì si possa tranquillamente incontrare gente Quindi direi di non perdere tempo Andiamo un attimo E vorrei incontrare anche Jules a dirla tutta Questo aveva il P90, raga Quasi quasi me lo prendo Che può essere molto utile Blocchiamo di nuovo qui okay. Allora, cerca di Jules Apriamo il bunker e poi sediamo È Possibile che Jules sia stata già eliminata? Sinceramente lo trovo un po' improbabile Ok quel tizio mi ha visto Sì sì sì mi ha visto Non so che arma sto utilizzando per, per spararmi Direi un fucile da caccia però non ne sono per nulla sicuro uh, Questo ha un botto di materiali Però solo quelli nemico è molto strano Wow Ci sono i briganti ragazzi Se mi fanno cadere questo è un casino Facciamo così Io intanto inizio a farmi Ma questo era anonimo? Ragazzi era anonimo? Qualcuno ha visto perché non ho controllato il nome Sincero No ok ok Ok non lo era non lo era non lo era A posto a posto Grazie grazie ragazzoli Bella per voi, grazie di avermi avvisato Allora, scendiamo da qui Oh, oh, siamo calmi Oh, ma quelli tengo qua sotto No, no, no, no Questi mi distruggono Via, via, scendi, scendi fra No Beh, vabbè, mi sono sfondato i piedi Lasciatemi stare Via Via, via, via Ok, abbiamo un problemino tecnico Siamo circondati, siamo circondati Ciao, va, andiamocene Devo trovare Jules Devo capire se Jules è stato eliminato oppure no Perché ho finito pure i materiali Cavolo ma che stanno sparando ancora? Scusatemi Stanno fightando qualcuno Ora vedo un attimo se da qui riesco a eliminarlo Solo che non ho tanti materiali Quindi la cosa mi preoccupa un pochino Ah ma quello c'aveva lo scar Stava uno scar qua sotto Ah ma si stanno fightando gli scagnozzi con Con i briganti. Ah ecco tutto sto casino Ecco Vabbè non avevo capito Però lasciatemi stare Perché questi ora sono un problemino eh Vai Dai Non Si sta capendo niente ma Questo è un nemico eh? Sì, quello è un nemico. Ottimo! Che bella notizia! Dai, prendi la zip. Prendi la zip. Prendi la zip. Questo è un po' più complicatuccio da eliminare. Eh? specialmente tenendo conto della mia vita, ragazzuoli. E dei miei materiali che sono finiti. Allora, calmi tutti. Io dovrei un attimo regolare, però. Le mie kill. Ok, che queste sono poche, però. Cioè io secondo me mi sto rendendo la situazione anche troppo complicata A tutti gli effetti Ok a posto pende buono Non che mi servano tantissimo A questo punto però Ho piccato un po' il tipo Ho tut in tutto un 150 di materiali Devo stare molto attento Mira mannaggia, Tenevo due headshot pronti Se ne è accorto tardissimo Erano due headshot belli pronti raga Ero convinto di avere, come cavolo si dice, ci arrivo, il fucile a ricarica. Fucile a pompa a ricarica, invece no. Non ho, ok, questo non era anonimo, a posto, perfetto. Ho meno un altro nemico che non avevo fatto caso. Allora, raga, ho gente sopra, siamo attenti. Questa aveva solo, come si dice, mattone. Dovrei andarmene che sta arrivando la safe. Però ci sta una jump, posso farlo. Prendiamo la jump e andiamo via. C'aveva pozze piccole sto tipo, no? Me la sono flashate, va bene? Aspettate. Cadi, fatti male. 10. Tu potevi farti un po' più male, dai. 47, eliminato. Io volendo, ragazzo Mica era anonimo, ok? Manco questo era anonimo, perfetto. Io volendo, ci avrei la jump, quindi posso restare un secondino in safe. Questo ci aveva pure delle slurp qua, come cavolo si chiama? Delle splash, scusatemi. Quindi un'altra jump, ottimo. E queste quante sono? Sono quattro Prottiamocela. Dai allora raga, la safe dov'è? La safe è lontanissima. Ok, questo potrebbe essere un problemino, ragazzi. Facciamoci una jump molto alta e andiamo. Questo la safe continua a levare ancora uno per ora. Però raga, così faccio, dai. Ok, andiamo, andiamo. Dai, mi sono fatto una skybase abbastanza grande. Dirigiamoci in questa zona, credo sia una buona idea. Mi devo curare il prima possibile. Dai, io ora qui sto facendo una cosa un po' rischiosetta, dovrei curarmi subito in realtà. Oh, oh, calmi, calmi, calmi, oh, safe, safe, safe, safe, non, non c'è bisogno, non c'è bisogno Calmi, ma mi stanno sparando <ride> Che bella notizia, questa è una notizia. Guarda come ci finisce male porto the Game Da dove? Li vedo? Non li vedo? La safe? No, non capisco, da dietro, ok Perfetto, perfetto, fortunatamente nessun danno irreparabile, ecco Lo spara ai piedi, non gli arrivano i proiettili, va bene Ok, ci sono due tipi lì ragazzi che potremmo effettivamente evitare Per il semplice fatto che stavano già fightando a vicenda Presto breve dovrebbe partire pure la safe dovrebbero arrivare i due nemici che stavano qui Che ci sono ancora dato che credo che i nemici in tutto siano ancora 8 E mi pare che fossero ancora 8 anche quando abbiamo iniziato Diciamo il nostro pellegrinaggio per la zona un po' più da questo lato Vediamo Credo ragazzi che si siano mossi a questo punto Sì decisamente Sta un nemico là Mi ha notato? Credo di... sì. Vabbè ora sì, ora sicuramente <ride> L'ho sparato però Intendevo prima Voglio cercare di bloccarlo ragazzi Perché sta in safe Quello da eliminare è abbastanza facile Ah, Ma sono tutte e due? Sono tutte e due lì No, no, io questa me la devo pigliare Questa kill Questa kill deve essere mia ragazzi Dai, distrutto, è bella Una kill lì Quel tipo che vuole fare Dai, deve uscire Dai Me ne posso andare con la jump quando mi pare Me ne vado con la jump quando mi pare Dai dai. Bella, via. Mm, ok, mi pare che avessero il nome entrambi o sbaglio? Non vorrei dire stupidate, ma mi pare che avessero il nome entrambi. Peccato perché i loro loot sicuramente sarebbero stati interessanti, però Piperoni, andiamo. Ok, siamo a 7 kill ragazzi, per ora nessun anonimo. Ok, andiamo tranquilli, andiamo tranquilli per ora. Uh, però ci servono cure Mi servirebbero cure un po' più forti di... Tre pozzette, come dire Anche di materiali Il problema ragazzi, è che non ho potuto lootare quelli Mo se esco la safe mi zappa la vita Proprio easy Cavolo, che brutta situazione, dai Però siamo in safe, da questo punto di vista Almeno posso dire che siamo in safe Almeno questo Ah, io però potrei prendere una canna da pesca e andare a pescare Aspettate Se mi ignorano quei tipi mi farebbe molto piacere la cosa Se mi ignorassero, scusatemi Che Cosa di interessante Dai e uno. Ah, slurp fish. Eh, beh, non si butta niente. Uno, oh, che dite? Bella per noi, cioè, non si butta niente. Da ora mi sento un po' più a mio agio ad affacciarmi eventualmente ad eliminare qualche nemico. Ora già meglio. Da qui, però, non so se conviene. Dovrei avvicinarmi verso il centro della safe. Magari potrebbe risultare una cosa migliore. Anche se con così pochi materiali, non è che mi sento molto a mio agio, eh. Ho due slurp fish. Ok. Piccolo Aquaman. Distrutto Non devo farlo curare Questo si va a curare Non devo farlo curare raga Devo dargli fastidio Questo è un problemino però Bella per te man Fammi entrare Perché non mi fa entrare Dai Un po' di panichello Questo c'aveva fucile da caccia Roba che non credo mi interessasse Io a livello di cura sto messo bene Devo stare attento Solo alla posizione di sto tipo No, non Anonymous. No! Fra!